Grazie. But... <missima> però mi devi fare il piatto più forte. No? <imprinted> <missima> longer, piccolino, e, e This no one's not e leader. non riesci <missima> ad andare. La... Se, pal... se passi dall'altra parte poi diventa ah. piccolo. Sì. Too, non no, mi no, no, no. no. fa sforzare ragazzo, non mi fa sforzare ragazzo! Come puoi c'è a guardare che quello è stiamo facendo i fiati con Massimo Zanotti la la la la la la la abbiamo suonato su solamente uno in più vado? vai vai c'è sto punto che c'è lo swing pazzesco senti Vieni a sentire! <ride> Forse c'è la prima chiusura del primo là, che siamo andati un po' lunghi, però... Ora... Po lunghi. Max è fortissimo! Se non c'è l'allenatore buono, la squadra va, eh. per il cazzo Poi Adesso stiamo eh. facendo testa a cuore! vai, vai! Vai! Vai! Vai! vai. la voce. Ok. bravo. Lo muoverei un attimo, almeno proverei a farlo. Va bene? No? No, no, there's the group. So no. the yeah. bass... I'd also think of the bass of Wesley to the Baptiste. Exactly. Why don't we just get that D? That's the position. The... Give me one more, one more track. <laughs> Come yeah. How are you? are you? Are you talking to me? How are you? Take! out I no mean porta Oh, that's cool, huh? Casual, I like it, right? Casual. bene, I male too. La la la la la la la la la sì, è spagnolo. La prima canzone che ho conosciuto quando ero due se E una bella canzone. <laughs> <laughs> <laughs> Credi, dai, so, Karina. So. Faccio un okay. Vogliamo fare tutto il casino tutti quanti. Faccia eh. venire anche so, a fare so, gname. Eh. Dai. Ma hai visto, visto che così che siamo qua? Eh! Bravi! Yeah. Ragazzi, vi voglio concentrati. Eh. Come? Ah! ah La cosa bella sarebbe riuscire a armonizzarla in più punti. E... Io non so più che cosa sento dentro Il cuore alle le rughe di un deserto O sei una lama capito. Oppure... Cioè devi essere veramente dentro al pezzo. che non dobbiamo ancora smettere! Poi ho registrato delle robe per, che sono delle idee al momento, che sono appunto delle terze, e poi alla fine tutto insieme